Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. È importante il tema ovviamente che andiamo ad affrontare ed è bello che ci sia la vostra presenza, no? Cioè è chiaro che ciascuno di noi dà un apporto importante dentro questo mondo fatto di maschile, e di femminile, dentro questo mondo che è segnato dalla grazia di Dio. Il teologo von Balterzar ha fatto una distinzione tra il Principio Petrino e il Principio Mariano. In che cosa consistono? Il Principio Petrino, dice, è quello che nella Chiesa presiede all'organizzazione, alle strutture, all'efficienza e che passa attraverso la gerarchia e i ministeri. Secondo lui, invece, il Principio Mariano è quello che presiede alla comunicazione, all'accoglienza, alla mutua edificazione nell'amore cercheremo quindi di farci accompagnare da questo principio mariano in questa riflessione che presiede quindi alla comunicazione all'accoglienza e alla mutua edificazione nell'amore tutti ne abbiamo bisogno di questi doni e quindi leggeremo delle pagine dell'Antico e del Nuovo Testamento per scoprire questo principio questo principio che attraversa non solo la scrittura, ma la nostra vita, quel filo rosa che collega tutte queste donne nella storia della salvezza. Spesso le pagine mariane che ascoltiamo risuonano nella nostra storia, ma sono anche preparazione al futuro, sono indicazione di un percorso per la nostra e per la salvezza degli altri. Maria innanzitutto accoglie poi custodisce, poi medita, comunica la parola rivelata, diventando messaggera e segno di sicura speranza. Nella dimensione dell'accoglienza forse ci viene in mente spontaneamente l'accoglienza di tante donne. In essa mi sembra importante sottolineare ad esempio l'ascolto attento di Maria, il servizio premuroso di Marta, il sorriso di Sara, l'ospitalità di Lidia. Riguardo alla mutua edificazione nell'amore, risplende in modo particolare il rapporto tra Maria e la cugina Elisabetta. Ma pensiamo anche all'amicizia tra Noemi e Ruth. Pensiamo a Deborah e a Giaele. Pensiamo alle donne che seguivano Gesù e lo sostenevano con i loro beni. Pensiamo a quante profetesse a diaconesse, a tutte le donne evangelizzatrici, alle dottoresse della Chiesa, alle mistiche e alle donne della carità. Ecco, è un mondo grande, è un mondo che è segnato dai doni di Dio, ma dalla disponibilità di tante donne. In queste pagine si tratteggia un Vangelo feriale, quotidiano, continuo, una parola incarnata dentro la vita. E quindi vogliamo chiedere al Signore il dono del suo Spirito, le sue ali ci proteggano e ci portino lì dove vuole il Signore.